Ho messo sotto. Si è voluto poco tempo. pochissimo tempo. Ho messo sotto. Via. Yeah. Oh, you touch my tra la la. <ride> che fai? <cosa? ride> ho visto non mi sparo subito partito tesi il mio cinghiale il prendo prendo io ho su partito Cazzo di essere ancora a livello di alto del grifo mm. bellino questo dinamico Oh shorty clair, tu ancora là fai dare stai <ride> No io l'ho già fatto L'ho già fatto <ride> Non sono uno scrassoatore. Well, Chi è il Mona io. che sta sparando con un coglione da lontano? Ma io no. Non scappa. Sono laserato un attimo. È lupo! My lister chinghi! My lister chinghi! My lister chinghi! Oh no, kinch! Oh, no. Veloce! Veloce, oh. sì. Oh. Andiamo! Corri! Eh, però, se che il finestrano non mi aiuto. Sembra lesimo. Ho Ho già battaglia. Sto correndo dietro di voi col cinghiale. Bene. Mi uh! uh! <ride> <ride> sono messo sotto. Ci è voluto poco tempo. Poco, pochissimo tempo. Mi messo, messo sotto. Messo sotto. Via. Morto uno Solo tu Olivet Dove cazzo sono? Vedi che sono? Ah ecco no, tutto, no, Sì no, ma no. se tu dici no. a... È a sinistra non destra Pirla no, un Bene Adesso di qua A no, me mi servono colpi Gente vera Ah non ho fatto in tempo arrivo col passo giù hai sempre dritto fateli addosso addosso ah era uno <ride> basta eh, hai della carne no guarda. No! Ora ce l'abbiamo! No, no, è povero cinghiale! Chi è il mona? È che Hai visto da dove? Ho visto bravi, dove dove? bravo brave destra? dobbiamo <susurrisa> la carne, Daisy! Porca por puttana! oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, barbie... di girla. l'ha ammazzato? Sì, vengo con la nuvola, non veniva vado addosso, diretto o aspetta? BABAI! figa lo spacchiamo, io sono dietro di te spaccari spaccari C'è uno corluco io... oh uno lì, uno lì, uno lì, va! si, sì, ho visto io mi metto qua sopra sembra un buon punto beh. Quasi... Every second you're not running! I'm only getting closer! ...crackato. Da dietro oh, Lascielo, adesso lo farlo, adesso lo farlo Aia, mi ha beccato. Solo un colpo. Quasi craccato uno. Occhio lì a destra. Eh però mi chiudi fuori! Scusa! C'è cioè, splash? No. Arriva la sì. 6 Parte col KMA Faccio giro Ora puoi volare, aspetta sì. Tipo qua Quando col KMA, eh Uno ho visto che l'ho preso in mano Dietro di te? Figa in due mi avevano opiato Non potevo fare nulla Hai uno shieldone un... Qualcosa Bene. per curare la vita Bene Cosa è Grasso aggressivi Non lui cade E muore Bruba mi servirebbe una mano Vabbè Mi metto qua dietro minchia la safe Sono sopra te, sono sopra di te È solo uno? Sì. Penso di sì Ha preso una fenditura. E okay. là, e là, e là. È sceso giù da lì. C'è E qua, e qua, e qua, e qua, e qua. Io sono morto. È sotto di te Quello l'ho capito È sopra di te Vuole usare il mea, sicuro Vai vai vai vai vai vai vai. Mamma mia Ma Daisy? Daisy Ho vinto 40% più preciso C 300 No, 3517 assi.